Buonasera, ciao a tutti come al solito ci troviamo in gita per la città in cerca di tesori nascosti. Ci siamo resi conto che abbiamo parlato di orti urbani durante la, la puntata dedicata a Orto Urbis ma poi non avevamo previsto una visita dedicata proprio a uno degli orti più antichi di Roma sicuramente uno dei più belli e che fa parte del di uno dei quartieri più conosciuti, la Garbatella. Per fare questo oggi sono sotto la Regione Lazio all'ingresso proprio dell'Orto e guardate chi ho come sorpresa nel 2004 la consulta femminile della Regione Lazio era composta dalla Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari, rappresentata da Liliana Belli Appolloni, Carla Tagliaferri e Rita Trivelli, ma oggi sono qui con il tempo ritrovato che al Tempi era rappresentato da Giovanna Mirella Arcidiacono, Giulia Giannone e Rosanna Bartoluzzi e oggi per me guida in questo bellissimo orto sarà proprio Giovanna ma con il nome di fata garbatella ecco qua giovanna ciao giovanna <ride> dopo tanti anni nulla succede a caso No! E ora andiamo a conoscere... andiamo e venite a vedere l'orto magico Grazie. perché qui una volta c'era un prato allora adesso vorrei dare la parola a giovanna meglio conosciuta come la fata garbatella e quindi come tutte le fa favole in cui c'è una fata, c'era una volta un. C'era una volta un prato qui. Un prato. Aspetta che allora, c'era una volta un prato, tanti tanti anni fa. C'era un prato. Io ci venivo qui con mio padre a far volare gli aquiloni e tornerò con i bambini a far volare gli aquiloni insieme ad Adelio Canali, che ha scritto ultimamente proprio il libro L'Aquilone sulla Garbadella. Poi tutte queste cose che ci siamo incontrate ve le faccio sapere. Allora io venivo qui, si faceva con le canne, no? mio padre rimetteva le canne, le, la, la carta velino oppure la carta dei giornali, perché mio padre lavorava in sala stampa, perciò i giornali non li pagavamo e la cosa bella è che questo era un prato, ci veniva il circo Orfei, eh, ci veniva la festa dell'unità, cioè veniva di tutto, però la terra era quella che era, ma un giorno io sempre sulle mie ricerche sul territorio vado a casa di un'insegnante che era sposata con uno dei, no, dei 4 più 4 di Nora Orlandi, un musicista, e mi racconta che lui abitava laggiù, almeno i suoi genitori abitavano laggiù, al piante, sotto, sotto alle cantine, e, comunque agli appartamenti bassi e, e gli avevano raccontato che vedevano i piedi del tedesco che faceva avanti e dietro immaginate che il palazzo qui non c'era negli anni 40 faceva avanti e dietro vedeva i piedi del tedesco che controllava il grano che c'era eh, messo qui queste cose se fate le visite guidate io non le ho scritte perciò non le possono sapere e neanche le racconto a tutti le racconto solo alle amiche fate e qualche strega pure che c'è bisogno perché sappiate che c'è una strega vera a garbatella ma ve ne parlo un'altra volta. Allora, il prato qui abbiamo combattuto tanti anni, c'era un mercato, il mercato prima stava tantissimi anni fa a Piazza catarina Sforza, poi è stato spostato a Via Rosa Raimondi Garibaldi, per fare questo orto ci hanno messo 30 anni, io non sono un ortolana, non vado a zappare, io zappo nella ricerca storica, eh, però ho diciamo gli amici che vengono qui a zappare e... Abbiamo fatto una decina di anni fa abbiamo rinnovato il gemellaggio con la garbatella di Cerveteri piantando io un melograno e la garbatella di Cerveteri morivo. Adesso sono passato, ho visto quanto è cresciuto il melograno, questo è bello, io quando passo qui vedo le persone che qui mangiano, i ragazzini che giocano, le signore che si fermano qui per sapere qualche notizia, si può pure avvicinare tanto, eh, soltanto un giorno particolare oggi. Comunque voi siete capitati al vero orto magico io poi scherzo sempre con le amiche non faccio l'ortolana perché sapete a roma come si dice che fine fa il cetriolo e siccome a me piace proprio ritrovare la cultura quella popolare anche sui proverbi io sono contenta e penso che sia una magia avervi incontrato grazie a quella che io chiamo fata europa e fata calabra perché poi se voi leggerete un giorno vi manderò eh, il libro che dicevamo prima, questo piacere di esserci questo piacere di esserci e io sto cercando di recuperare tutte le associazioni che sono scritte qua dentro perché questa è la storia del, di come sono nate le associazioni dall'Ottocento ai giorni nostri ci siamo fermate un po' di anni fa poi Nicolino qui che sta lassù ci spiegherà perché ci siamo fermate ma se va bene quella cosa che vi ho dato cioè che prima avete sentito che ha chiamato l'assessora Michela Ciculli mi diceva che il 12 maggio dovremmo finalmente dedicare questo parco a Donatella Colasanti, però lei era dispiaciuta perché sulla targa al Comune di Roma ci ha scritto combattente per la giustizia. Ho detto va bene comunque poveretta, lei ha combattuto veramente per la giustizia dopo tanti anni ha visto le cose di questi giorni, no? Eh, nulla succede a caso, voi avete anche le pari opportunità sulla vostra, dentro la vostra federazione e credo che potremmo lavorare bene ricordando che la Garbadella è un quartiere femmina, ha il volto di una donna a piazza Geremia Bonomelli con un seno scoperto, perciò una maternità. Poi c'è questa fontana Carlotta, ma ve ne parlerò un'altra volta. Ho incontrato Tommaso D'Alessio che ci racconta come viene gestito l'orto proprio adesso. Salve, sono Tommaso Alessio, il presidente del circolo Garbadella di Legambiente. A cui è affidato con atto formale da parte del comune l'intero parco, inclusa aria cani, orti e la restante parte del parco, quindi circa 40.000 metri quadri. Noi, come circolo Legambiente, ci occupiamo specificamente della gestione del parco, mentre gli orti hanno una loro gestione eh, autonoma, nel senso che mh, si gestiscono la parte di priorità, assegnazioni, liste d'attesa e anche l'organizzazione dell'area. Quindi all'interno di questi orti ci sta una rotazione anche sulle singole particelle a seconda del periodo in cui uno è già stato, dopo quattro anni più due eventualmente rinnovabili viene riaffidato. Questi orti sono nati nel 2009 quando per evitare l'occupazione impropria da Uh, organismi tipo circo di solei o cose di questo genere, abbiamo deciso di fare questi orti, con le ruspe abbiamo scavato le, delle vasche che voi qui vedete, adesso poi riempite di terra, tolto il cemento che c'era sotto, messa terra buona e sono cominciati gli orti, quindi sono 25 orti che globalmente sono su una superficie di circa 1000 metri quadri e che hanno diciamo un'età di 12 anni circa, da ottobre novembre del 2009. Grazie tantissime! Che tipo di famiglia si occupa di un orto? Ma è, è molto vario, c'è il singolo pensionato, bravissimo come ortista, che anche con ultra 90enne che gestisce il suo orto e che dà consigli a tutti quanti. Poi ci sono gli orti gestiti comunitariamente, più di una singola famiglia. L'orto che vedete qua è gestito da tre amici ed è gestito molto bene, anche. Ci sono gli orti più familiari, quindi c'è una, una tipologia molto varia di ortisti fa bene al cuore no? Fa bene al cuore, fa bene all'animo, fa bene anche alla sensazione di poter produrre qualcosa di più genuino. Lì mi, mi preme ricordarlo, lì all'inizio eh, ci sono gli orti urbani didattici gestiti da legambiente Garbatella fino a prima della pandemia noi avevamo ogni 15 giorni i ragazzini delle scuole qui che venivano per coltivare, pulire, raccogliere eccetera. Adesso non si è potuto fare, abbiamo fatto una cosa un po' più ridotta con i genitori e i bambini, un genitore e un bambino senza noi che stavamo in mezzo ma che stavamo a distanza per dare le istruzioni, quindi il bambino stava solo col suo genitore e abbiamo fatto il piccolo ortista autogestito, quello che vedete lì se poi volete eh, eh, riprenderlo eh, sono i tre appezzamenti del piccolo ortista autogestito. Io ti ringrazio tantissimo e Niente. complimenti per il bellissimo lavoro. Grazie, grazie anche a voi. le api fanno all'amore, ci hanno detto, qua la garbatella. Andiamo a vedere. Vai Tommaso, dicci qualcosa. Questa è una delle arnie, al momento abbiamo Attenzione. due armi a di voi quattro arnie con questa forma strana, si chiamano Top Bar, questa è la che fa vedere le api che stanno lavorando dentro mettendoci la mano si sente la temperatura interna del nido che è sui 34-36 gradi e loro devono mantenere sempre questa temperatura Buone cicce. poi abbiamo alcune arnie qui e un'altra arnia, questa è quella più tradizionale si chiama arnia di tipo dadant sono sostanzialmente due maniere diverse di concepire l'apicoltura questa è un po' più standardizzata, è un po' più orientata anche alla produzione del miele queste sono arnie in cui le api possono costruire i favi in completa libertà come desiderano però in realtà sono due approcci che adesso stiamo cercando di sperimentare, di vedere quale l'uno o l'altro è migliore ai fini della tranquillità delle api, del loro benessere eccetera. Proprio l'altro ieri eh, una di queste arnie ha sciamato, si erano fermato il glomere di api sopra quell'albicocco lì, l'abbiamo recuperato senti Fata Garbatella, una delle eh, riflessioni che abbiamo fatto intorno all'orto urbano è quello di scoprire eh, quanto accomuna e quanto aggrega la comunità e quanto faccia accoglienza mi puoi raccontare qualche aneddoto legato a questo spazio e se è vero quanto abbiamo immaginato avete immaginato bene perché, come vi dicevo, ci abbiamo messo quasi 30 anni. Eh, poi finalmente l'Egambiente è riuscita. Io vi dicevo, prima fate a Baiocchetta, Anna Maria Baiocco e Anna Maria. Abitavamo sullo stesso pianerottolo, ci... cioè, le radici, no? Allora, salvare le radici. E noi questo abbiamo fatto, no? Come prima quando guardavamo le api. Allora, qui prima era una... un terreno incolto. Però il bello è vedere i bambini che vengono qui e zappettano pure loro. Però è cambiato proprio anche un po' l'identità della Garbadella, perché io quando passo qui sento parlare inglese, sento l'altro giorno sentivo parlare spagnolo, una volta sentivo parlare siciliano come erano i miei e c'è molta inclusione qui perché se voi venite il pomeriggio trovate i ragazzi, poi magari c'è qualche ragazzo pure che... Come l'altro giorno che diceva certe parole un po' spinte, però l'altro giorno qui hanno fatto una manifestazione a, con i, per Gaza, c'è di tutto qui dentro, eh, viene il ragazzo di colore all'orto perché ge, magari gestisce anche l'orto lui e poi la cosa bella che a me interessa con i bambini è che vengono i bambini qui all'orto all didattico e i ragazzini mi chiedono eh, che cos'è quella foglia, io magari non la riconosco perciò devo portarmi la fada esperta in foglie però c'è molta aggregazione e avete visto le api, adesso c'è un progetto con i miei ambasciatori Aymar, Luciane e altri bambini della Cesare Battisti che vogliono sapere che cosa sono le api allora spiegavo delle api, adesso qua questo video poi glielo farò vedere però è importante perché qui c'è anche il discorso dell'aggregazione ma anche della solidarietà Che è stato piantato un albero per una bambina che non c'è più e io su questo mi azzitto perché mi commuovo perché conoscevo la bambina. E, senti, fatta Garbatella, per fare una magia, no? Che cosa possiamo sognare? Eh, perché tu hai parlato di piantare gli alberi, no? E uno dei progetti che in qualche modo eh, Earth Day Italia e tante altre associazioni stanno spingendo è quello di piantare ogni volta ognuno di noi un albero no? perché si conquista un terreno. Tu che magia vorresti per questo spazio? Allora Lì c'è la, la regione Lazio, no? io feci delle foto da lassù quando andavo a trovare certi amici che governavano lì, ancora qualcuno c'è rimasto io mi ricordo che con la consulta regionale feci Elpe Platani e non solo, e scrissi una poesia, una filastrocca a faccia dalla, alla finestra a sesso. Ma all'epoca non c'era niente, era solo l'inizio. Il mio sogno è, a parte di raccontare la garbadella in favola, e voglio diventare un cartone animato, lo dico da tanto, però il mio sogno è che proprio noi siamo alberi. E dopo vi lascio una cosa del calendario che ho fatto quest'anno, che oltre a scrivere favole, io poi scrivo filastro, che vi lascio anche perché noi siamo alberi. Allora, se avete visto lo scempio che è stato fatto anche a Roma degli alberi, no? io vorrei che non si pensasse prima alla politica, agli interessi personali, prima... noi siamo alberi, perciò non ci tagliassero, le radici sono importanti e io credo e ripeto che oggi nulla succede a caso. E noi costruiremo molto, sono convintissima. Proprio pianteremo degli alberi insieme. Magari una bella mimosa. Perché no? Allora, con questo sogno nel cassetto di piantare alberi, perché in fondo le radici sono sostanziali per tenere il terreno e mantenere solide le nostre tradizioni, il nostro essere cittadini di Roma e speriamo che i signori che ci guardano dall'assù, in questo caso dalla finestra là in alto, si mettano una mano sul cuore e capiscano quanto sia sostanziale piantare alberi. Grazie a tutti dalla Garbatella. Bene.